Ma benvenuti, benvenuti ovviamente su Atleta TV. Perché benvenuti? Perché oggi è il giorno Il giorno che abbiamo aspettato tanto, a lungo, che ci aspettavamo di vivere Possiamo dirlo È sì. di vincere È di vincere Siamo qui per la finale del fucking P. -G ma tu pensi veramente Nationals? che oggi vinciamo 3-1 Sì, o mi stai prendendo in giro? Visto? Sì Beh, Oggi se non, lo fa non ci stanno antigufate Quindi noi avremo il trofeo del PG Aspetta, andiamo piano con le cose Io ho detto... Oggi dobbiamo vincere. Io credo nella vittoria. C'era un picco che potevi fare. Potevi fare quel pico. No, volevo forzare Exonix, si, si porti in avanti. Allo rush nelle esatto, sue esatto, tasche. Si, esatto. si riporta in avanti, si rigira su. Oh oh! Il grab di cospack per a rambotare Kerberos! Gabbo 1 contro 5! Cade! Oh oh! Questo è buonissimo! Click e più di vita! Va a prendere la trekill Exonix! Dappio di Atrox! Gabbo Exonix! I negati, no, quel baron non la prendete! Puoi fare eh, il Baron Gambo <ride> Vuole fare ancora una volta Uno contro due Voi lo volete fare l'americana Io la faccio l'italiana Vengo io contro di voi Mamma mia Mamma mia I dici di no E ci possiamo anche girare sul Baron Oh, oh è morto Rares è morto Clicca a baretto Anche lui con i suoi compagni E questo qua a mondo Sarà Baron Per da eSports Sì, tranquillamente sì, Con capovolgimenti di fronte in continuazione Cioè da una Mamma fai, mia Gambo Uh. Mamma mia, un cazzo enorme e non ho paura a dirlo! <ride> non ho paura a dirlo! 5k di zombie, vita, dobbiamo flipparlo! Lanciamo proprio. la burentina! viene grappato no, soft Arriva con la suprema, Mighty! Oh. Click utilizza la sua suprema per far vedere tempo agli avversari! Cospect! Arriva Click con il suo zodio! Cosa che fa il fin di vita Cospect! Purtroppo a cagare la sua porta, cagare la raccade che clicca E' fin di VATO! Sonix! Quanti si bella Sto totalmente la corsia del degli avversari! Doppi del nostro video! E' qua Dobbiamo pushare la più centrale Qua dobbiamo vincere questo primo game Di questa best of five Mamma mia. Viene lo Mamma, mia. Mamma mia split! Mamma mia Mamma mia Mamma mia, Che bello Zarix ah. blocca con il suo Everfrost okay, Va a no. trovare il Kerberos Purtroppo che si va Vinci la Kerberos 7000 oh, cronaca okay. okay. oh, Che ne di Elza Prima toy del Nexus um. Seconda toy del Nexus E questo è il primo game Di questa best of five vischio 1-0 L'anno infernale positiva Enzi per loro E intanto vado ad aprire Google mentre gioca uh, L'Erald Arriva la capocciata Infatti c'è Arriva la cucitura Arriva che finisce il gruppo oh. L'erogappa tutti Le trova a tripla L'ennesima cucitura da parte di Xonix E trova anche l'ennesima kill! Gambo. tutta meritata tutta meritata tutta meritata mamma mia mamma mia mamma mia che cosa ha fatto 6-0 6-0 e ma venite a dire che non avevo ragione prima venite a dire va a slovare soft viene trovato lo zap ricordiamo che ho oh, qua che ha un quello Basta. che è mighty dragon Basta. arriva oh, mamma mia che culo 36 HP il baron lo teniamo noi noi dobbiamo pusciare mid lane finalmente abbiamo il baron finalmente abbiamo il baron Ora vogliamo perché se qua ci mangiamo i cioccolatini come Majin Bu possiamo anche Vai concludere niente, il drago andare, il game volevo no. dire click va a mangiare raresh utilizzerà il viaggio eh, ma a raresh utilizzerà il flash per riposizionarsi click ah, per ah, arriva anche la uh, catena eh, parte no, di endz troviamo la kizzo raresh e qua col baron con l'anima possiamo anche fare quello che è il drago anziano Beh, Guardate, oh, Proprio di Tiffany, vi prego. Ma noi va bene perché noi abbiamo perso. Ah, abbiamo secondo sì, abbiamo punto, il secondo consapevoli. Otteniamo il primo Gate corsia inferiore. Otteniamo anche l'inibitore. Abbiamo il bar. Abbiamo no? l'anima. La abbiamo il drago. Dobbiamo la forzare la Gabbo. Va a trovare Kerberos. Arriva la cucina d'ombra. Il Fiat da parte di Sof. Il Pinarx Si butta in mezzo. Cade l'Ares Cade anche Sof. cade uno. dopo l'altro Gabbo è il leggendario. Questo game, ci portiamo Amici miei, 2-0 In questa best of five In questa finale di PG National Drago della montagna, a chi fa più comodo? A noi, a noi per forza, per a forza Qua loro devono fare qualcosa Non hanno l'ultimate di click, non hanno la charge per blu Gabbo va a festecare, purtroppo viene bloccato Al cronografo, arriva anche le catene da parte Di Carberos, con il DPS, la vede solo su Sonic League League. 3 Cara, è scappare assolutamente soffa che in lui si a doppio di Carberos Diego è schifoso ragazzi. è disgustoso ma questo non basta Cade non lo soffermano di Mighty Dragon arriva l'Everfrost arriva la Zapp arriva la Kirl arriva la carneficina e anche il terzo drago di questo game che entra nelle nostre tasche fight contro i Misfits al sì. quinto game del primo turno sì, bella la gabbia da parte bella. di O esatto. bella lunare, non commenta su nessuno Sonics va a evitare tutto il DPS mi dà. HP. Arriva l'era della presa centrale bene. Click va lo while Arriverà anche Gabbo Pronto ad lanzare in questo fight Viene schiacciato Kebross in, per sì, oh, no. in questo momento E FDV deve scappare Gabbo no. Con la shurik Che è una prima kill. E si Per buttarsi Ma esattivo Che in questo momento Click non è di piesta forte, che li prendo. Oppedienza, ecco questo fight al ventesimo minuto. C'è da prendere il baron. Che dici, bisca che ne ha prendi. Dio, piazza, piazza. Dio, piazza. Dio, piazza. Non voglio dai. dare. cioè Questa la offre per proprio. Ma è, è finita, sarebbe caduta. C'era una wave sì, troppo grande. Silenzio, che questo potrebbe rimasta. essere l'ultimo fight. Ma è la rimasta. Con t che mintra cade. Arriva dall'alto il fulmine dà un botto di shield al nostro Mighty Dragon Abbiamo il barone nascono ancora della nostra che può durare ancora 30 secondi cade anche il forse tra un Voglio po' la botlane no resiste cade il limitore mid lane questa cosa è molto molto buona Sofa viene beccato metà HP si rigira purtroppo sul nostro Xonix le sue facci? Cade anche la torre della posizione Cade oh! Cade Soff Riusciamo a trovare il kill ragazzi Vischio Kerberos per il cagionato campo Si porta avanti Conosciuti che non ho più vita Non ho più voce no? Cade anche inibitore Cade anche inibitore Vischio Possiamo ragazzi, a continuare Ragazzi l'aiuto le tue Possiamo continuare Il grab di spera da parte di Click aspetta. Arriva Bite Dragon Disattiva è le torri Cade Kerberos Cade Click Doppio di campo Cade anche la del Lexus Non ho più vita Non ho più voce Sottotorre Siavo capito in Italia, siavo capito in Italia, siavo capito in in Italia, non è solo i giocatori, ma anche Atleta eSports E con la giusta maglia del Gemo, oggi vinciamo il nostro primo campionato di Serie A di League of Legends, di League of Legends Italia! Fischio! 3 a -0. 0 netto! 3-0 netto! Pesante! Veramente pesante!